Sono Elie Bellussi, presidente del Museo Piemontese dell'Informatica, associazione culturale che ha organizzato Ebito Vistori, seconda edizione nel 2017. Un evento sulla storia dell'informatica e sull'impatto della stessa sulla società. Abbiamo avuto un bellissimo pubblico di ragazzi, di appassionati, di famiglie che voglio ringraziare. Abbiamo avuto tanti relatori, espositori da tutta Italia e anche dall'estero Vogliamo ringraziare la compagnia di San Paolo, Sistemi e IBM che hanno sostenuto in particolare questo evento. Vogliamo ringraziare questo fantastico pubblico che ci ha accompagnati in questi due giorni assolati e anche tutti i relatori e gli espositori che sono arrivati dall'Italia e anche dall'estero. Quest'anno è stato un evento molto più grande rispetto a quello dell'anno scorso e contiamo di ottenere un ottimo successo anche il prossimo anno pertanto vi aspettiamo nel 2018 sempre a maggio per la terza edizione di Abito Vistoli